Grazie Presidente, per dichiarare il voto favorevole ovviamente del Movimento 5 Stelle su questo provvedimento eh, si tratta di una mozione che come ha illustrato insomma, la, eh, la collega Vivarelli eh, prima di tutto è un impegno politico che eh, si è preso ovviamente l'Assemblea Capitolina nel momento in cui abbiamo approvato, lo voglio ricordare, il primo regolamento eh, sui eh, beni confiscati e la, la criminalità organizzata. Roma non aveva una disciplina così dettagliata su questo tema e all'interno di questo regolamento era previsto l'istituzione eh, di, eh, di un forum, comunque di un organismo che consentisse all'amministrazione di poter eh, confrontarsi con la cittadinanza e tutti coloro che diciamo, sono eh, soggetti eh, che partecipano eh, rappresentativi a questa materia per poter capire anche l'attuazione di questo regolamento, capire se effettivamente è un regolamento che può essere migliorato nel corso degli anni, capire quale sia l'interno impatto eh, della, eh, diciamo sulla, sulla città e su tutti coloro che poi eh, beneficiano eh, di, questo, eh, di, questo, di questo regolamento. E regolamento che ha, ha visto soprattutto questo atto, ha visto comunque la tematica condivisa eh, in modo democratico all'interno della commissione eh, competente, anche con la partecipazione ovviamente di altri soggetti, di molte eh, rappresentanze cittadine, anche eh, da parte insomma, delle opposizioni, come sappiamo le commissioni sono aperte eh, al pubblico, chiunque, eh, oltre ai membri delle commissioni, anche altri consiglieri, come sappiamo, possono partecipare alle commissioni per poter, avere anche loro, insomma, eh, poter contribuire. Quindi da questo punto di vista un ottimo prodotto che eh, sottoponiamo all'Assemblea Capitolina e che il Movimento 5 Stelle eh, voterà favorevolmente. Grazie, Grazie. consigliere.